8 ettari di terreno agricolo vicino a Cerignola, confiscati dove si produce uva, olive ma soprattutto si lavora liberi dai caporali. Siete stati tra i promotori della legge anti-caporalato. Qual è il prossimo passo? Il prossimo passo è restituire dignità ai lavoratori delle, delle campagne. Noi in questi anni ne abbiamo incontrati tanti e a quelli di loro che avevano voglia di avere un percorso di formazione, di inserimento lavorativo in agricoltura, e abbiamo proposto. Un percorso in alcune aziende agricole del territorio di Cerignola è durato un anno. Poi ci siamo resi conto che quando metti un prodotto sul mercato che viene fuori da un percorso di legalità e contro il caporato, quello rappresenta un valore aggiunto fortissimo per le persone che poi acquistano il, il prodotto. Sono stato a Ghetto sei mesi e dopo sono incontrarsi con questo progetto e mi fa uscire a Ghetto, eh, su questo progetto ho imparato tante cose, tipo eh, la potatura, potatura, di uova e olivo, piantare delle borcolette, cima di rape. Un terreno confiscato rappresenta un'opportunità di lavoro per tante persone, parliamo di un appezzamento di terra, un terreno agricolo, quindi sviluppiamo progetti in agricoltura, di produzione e di inserimento lavorativo per persone svantaggiate. Cime di rape e broccoletti, questo è uno dei prodotti di punta che viene da queste altre quattro aziende che lavorano in questo progetto e nel futuro ci sono delle pesche, ma questa è un'altra storia.